Benvenuti a una puntata di Dr. Penis, non una nuova puntata di Dr. Penis. Abbiamo oggi con noi un, un ospite, è la prima volta che facciamo un'intervista di questo tipo. Sergio, Sergio è un paziente di quanti anni? 61, 61 anni, è stato operato un anno fa eh, per l'impianto, per effettuare un impianto di protesi al pene tricomponente. Sergio aveva effettuato quanti anni prima? 5 no. anni esatti cinque anni prima una prostatectomia radicale è arrivato alla nostra attenzione con eh, un deficit erettile importante che non era responsivo ai farmaci e con una curvatura del pene molto molto severa che eh, impediva eh, la penetrazione eh, è passato sono passati nove mesi perché mm, siamo siamo a luglio e sergio come stai sto benissimo e rinfrancato nel, nell'animo, nello spirito, in tutto quello che ci può essere attorno a questa sfera. Sono molto contento, l'ho detto tantissime volte e lo dirò tante altre volte, non dico che mi è cambiata la mentalità, ma vedo le cose sotto un altro aspetto e so di aver riacquistato quello che ahimè la natura mi aveva tolto che comunque per un uomo eh, è importante. Eh, sto bene eh, sotto tutti i punti di vista, eh, consiglio vivamente a qualsiasi persona che ha subito eh, che ha avuto il mio stesso percorso di procedere, di non perdere tempo, io ahimè un po' di tempo l'ho perso ma c'erano cose purtroppo legate ad una malattia diversa, più severa, che mi ha portato un pochino ad allontanarmi da questa cosa, una, cosa, una questione di cuore, poi dopo risolta anche quella ho semplicemente messo all'opera ciò che avevo in mente da tempo, mi ero documentato, avevo visto molti video e siccome ho occasione di venire a Roma spesso per altre questioni, eh, ho voluto fortemente conoscere il dottor Antonini eh, con il quale abbiamo avuto uno scambio di idee molto chiare, molto semplici eh, molto costruttive, eh, eh, che mi hanno ulteriormente rafforzato il desiderio di eh, fare l'intervento e di installare la protesi, cosa che è stata fatta l'anno scorso, il 4 di ottobre, e eh, che io la considero un po' mentalmente, questa è la prima volta che lo dico, la mia, la, un, mio, come dire, un compleanno di rinascita, una mia seconda gioventù, perché Dale, perché... Ma questo, questo lo diciamo sempre, i pazienti vedono nel giorno dell'impianto della protesi il loro nuovo compleanno. Com'è stato eh, l'approccio chirurgico, cioè il, i tempi in sala operatoria, la sensazione, il dolore post-operatorio? Se ci racconti un attimo... Sì, come no. Eh, l'approccio in sala operatoria è un approccio molto semplice e tranquillo, come qualsiasi altro intervento con una anestesia spinale, tempo dell'intervento veramente molto breve nonostante io avessi qualche complicazione in più perché avendo appunto questa curvatura severa attorno a 90 gradi quindi si è dovuto procedere non solo all'installazione della protesi ma prima ad eliminare appunto questa curvatura ovviamente tecnicamente questo poi lo dice il dottore. E il Tomini. dolore com'è stato nel posto operatorio? Il dolore devo nascondere che eh, non è stata una passeggiata ma insomma sono cose che si sopportano eh, benissimo. Passato poi una settimanella e, e uno vedendo gli effetti quel po' di dolore ve lo so dimenticato subito ecco e Quando hai avuto il primo rapporto sessuale? Il primo rapporto sessuale ho rispettato quello che il dottor Antonini mi ha detto e naturalmente dovevo far passare, se ne ricordo, le quattro settimane sì. e nonostante sono stato bravo perché il desiderio c'era proprio da prima e non si vedeva l'ora ma... Ribadisco che è qualcosa di veramente portentoso. E il pene è dritto? È drittissimo, non sì. c'è più nemmeno la curva di come quando ce l'avevo in fase naturale. Va bene, quindi sei contento e lo rifaresti? Sì, assolutamente sì. Bene, va bene, questa è la testimonianza di Sergio, quasi nove mesi dall'impianto della protesi. Siamo contenti, andiamo avanti nel nostro percorso di supporto a tutti quegli uomini che o per problemi organici o per problemi post-oncologici hanno questo deficit erettile, che come dico sempre io è un qualcosa che non toglie la vita agli anni, ma toglie anni alla vita. Vi saluto, un abbraccio alla prossima puntata di Dr. Penis. Ciao. Arrivederci.